Nella mia angoscia ho invocato il Signore ed Egli mi ha risposto. Dal profondo dell'inferio ho gridato e tu hai ascoltato la mia voce. Per tue volte ritorna questo termine gridare che eh, vediamo come nel libro di Giona si un, un verbo importante. Giona era inviato a gridare a Ninive, invece fugge dall'altra parte. E il capo, eh, il capitano della nave dice a Giona, grida il tuo Dio. Quindi la vocazione del profeta, come meditavamo in questi giorni, è proprio questo gridare, questo essere coinvolto pienamente, completamente, non parzialmente. Ma il profeta è chiamato a mettere tutto se stesso, tutta la sua vita. E questo coinvolgimento viene dal profondo. L'angoscia viene ehm, eh, messa in parallelo al profondo degli inferi. Cioè quando noi siamo nell'angoscia è come fossimo nell'inferno, come fossimo nel profondo degli inferi, come non avessimo possibilità di respirare, come ci mancasse l'aria. Ed è in queste situazioni proprio dove al profeta, al salmista, manca il fiato che il Signore non perde tempo. Ed egli mi ha risposto. C'è una sorta di stupore in questa eh, nota, ma guarda un po', non ho fatto in tempo a aprire la bocca e il Signore subito ha ascoltato la mia voce. Non ha perso tempo, era lì pronto ad ascoltarmi, bastava che io aprissi la bocca bastava che io esprimessi la mia situazione e però allo stesso tempo vediamo che c'è come una situazione eh, di opposizione, di opposti in certo senso mi hai gettato nell'abisso, nel cuore del mare e le correnti mi hanno circondato qui Giona come dicevo anche prima non presenta solo se stesso ma le situazioni di tante persone che si sentono gettati nell'abisso. Giona era scappato via e c'era una motivazione, ma quante persone sono, vivono questo sprofondamento nel cuore del mare e si sentono avvinti dalle correnti, sentono che non c'è nessuna speranza per loro. C'è come una situazione di soffocamento qui, di tenebra tutti i tuoi frutti e le tue onde sopra di me sono passati sembra che la persona sia già morta che non ci sia più speranza che sia ormai nello sprofondo che non ci sia più niente da fare e la persona medita in se stessa sono scacciato lontano dai tuoi occhi eppure tornerò a guardare il tuo santo tempio Vediamo che c'è questa situazione come di frattura, e la persona qui si sente allontanata da Dio, scacciata, c'è una sorta come di ripulsione, di repulsione, di eh, rinnegamento in un certo senso. E vediamo come queste parole in bocca a Giona so sembrano strane perché era lui che era scappato via. Era lui che era fuggito dal Signore. Ma come tu sei fuggito e dici che sei scacciato dal volto del Signore? A volte anche quando noi scappiamo, diciamo che siamo stati respinti. A volte ci può essere questo oscuramento della realtà, oppure una sorta di paranoia in certo senso, no? Vedo che a volte ci sono delle persone che si chiudono in se stesse e dicono di essere respinte dagli altri, di non essere accolte, di non essere amate. E rischiano di crogiolarsi dentro le loro fatiche e dentro le loro difficoltà. Ecco ci raggiungono così queste parole eh, che Giona riesprime dalla sua bocca. Sono scacciato lontano dai tuoi occhi, quindi c'è una fatica, un senso di distanza, un senso di pesantezza e di dire ma adesso che cosa devo fare in questa situazione? Posso ritornare o me ne devo stare qua nell'abisso? Posso ritornare o questa scacciata è una scacciata per sempre come quella del paradiso